trasformazioni fondamentali cioè quelle più frequenti, quelle che utilizzeremo più spesso. Sono tre: traslazione, rotazione e scalatura. Come funziona? Mm, beh, esistono dei pulsanti che possiamo utilizzare. Si trovano nella tool, nella tool shelf, tasto T, per tirarlo fuori e nel primo tab eh, abbiamo come prima operazioni proprio queste tre, questi, questi tre comandi, Translate, Rotate, Scale. Tuttavia il consiglio è di imparare a utilizzare i comandi a tastiera per chiamarli, anche per la frequenza con cui vengono utilizzati e anche perché la posizione del cursore in questo caso non è indifferente quindi avere il cursore in una determinata posizione può vincolare il nostro lavoro e allora traslazione eh, anziché il tasto T che abbiamo visto già utilizzato il tasto da eh, richiamare con la tastiera è eh, il tasto G di Grab cliccando sul tasto G senza cliccare eh, nulla sul, sul mouse quindi senza premere <coughs> premere altro è possibile appunto attraverso un meccanismo a pantografo è possibile eh, spostare il nostro oggetto una volta che la posizione ci soddisfa possiamo cliccare sul tasto col tasto sinistro del mouse se non ci soddisfa possiamo chiaramente sempre annullare come come in tutte le applicazioni ormai eh, tutte le applicazioni software, la combinazione CTRL Z e la combinazione per annullare l'ultimo comando traslazione, tasto G mettiamo che vogliamo fare una traslazione secondo una determinata direzione in quel caso è possibile, dopo aver cliccato sul tasto G, definire cliccando sulla lettera apposita qual è la direzione che vogliamo eh, utilizzare per esempio Z in questo caso la nostra, eh, il nostro movimento il movimento dell'oggetto sarà vincolato su quest'asse quindi possiamo muoverci eh, liberamente con, con il mouse e eh, effettivamente a, a vista definire qual è lo spostamento che vogliamo applicare e quindi cliccare da una parte per bloccare appunto la posizione annulliamo ancora e facciamo un passo ulteriore tasto G tasto Z e qui possiamo definire un numero 5 5 unità che saranno 5 metri, saranno 5 eh, piedi, saranno 5 chilometri questo chiaramente è un fattore che si può, si può definire ecco, quindi la combinazione per definire uno spostamento esatto secondo una direzione è quella che abbiamo visto ripeto g, z è il numero in questo caso non è necessario dare una, fare un clic col tasto sinistro del mouse e quindi confermare appunto la, la, lo spostamento viene fatto automaticamente dando il valore proviamo a vedere Dando il valore e premendo invio. Proviamo a vedere se lo spostamento che vogliamo fare, eh, vogliamo farlo per esempio su una coppia di assi. E allora sarà possibile cliccare G e poi dare direttamente le coordinate. Quindi possiamo scrivere per esempio 4 sulle x. Col tasto Tab passare sul campo delle y ed è opportuno dare un'occhiata nell'angolo in basso a sinistra del nostro schermo per vedere effettivamente questi campi riempirsi qui dare un altro valore, meno 5 e ancora tasto TAB e sulle Z per esempio 10 il nostro oggetto è volato via ok, in questo modo abbiamo applicato una trasformazione secondo il tre eh, diversi valori sulle tre coordinate. Quindi ricapitolando, col tasto G chiamiamo il comando, col eh, tasto eh, XYZ Z definiamo l'asse di spostamento e col valore eh, determiniamo qual è lo spostamento che vogliamo o, operare diversamente tasto G. E poi possiamo direttamente eh, dare i tre valori, quindi utilizzando il tasto Tab, per passare da una casella a un'altra. Quindi da una coordinata a un'altra nella, nella, nella definizione della, della trasformazione. Ci sono... Eh, Altre modalità per fare la stessa operazione che permettono di utilizzare altri sistemi di vincolo soprattutto. Per esempio se utilizziamo una vista particolare come per esempio una vista top, tasto 7, quindi la vista impianta, quando facciamo uno spostamento, tasto G, quello che accade lo vediamo giù in basso qui sul, sul <coughs> sull'indicatore delle coordinate, e che la coordinata che è del tutto scorciata, quindi in questo caso la Z, non viene a spostarsi quindi il nostro oggetto si sta spostando quindi secondo una, una condizione, eh, una condizione comunque gestuale, comunque non, non precisa però si sta spostando senza perdere eh, la quota che lo caratterizza per vedere meglio questa cosa possiamo aprire una nuova finestra metterci in vista frontale, tasto 1 e qui di nuovo riposizionando il cursore sul, sulla finestra top sulla finestra della vista, della vista impianta possiamo vedere che il nostro movimento non influenzerà quella che è appunto la coordinata z dell'oggetto è fondamentale richiamare il comando eh, avendo la posizione del cursore già nella finestra che ci eh, su cui ci interessa operare, perché se richiamiamo lo stesso comando partendo con il cursore dalla finestra front, allora eh, vedremo che la posizione, eh, in questo caso la posizione Y, non viene a essere modificata, quindi la nostra modifica sarà sempre appunto, limitata al piano XZ. Eh, Questa stessa operazione è possibile farla utilizzando sempre, anche in prospettiva, anche in una vista, quindi non per forza ortogonale, eh, utilizzando eh, sempre la tastiera, ovvero premendo il tasto G per chiamare il comando e poi utilizzando la combinazione Shift e Asse, in questo caso ho premuto Shift Z, per vincolare il la traslazione al piano perpendicolare all'asse scelto come vediamo è indicato sotto che l'asse la, eh, z globale è bloccato e quindi in questo modo abbiamo eh, la possibilità di e eh, a volte è una convenienza quella di poter agire in maniera non precisa di poter agire in termini non appunto approssimativi non eh, estremamente definiti, non numericamente definiti ecco, Abbiamo la possibilità di fare quindi uno spostamento senza, per esempio, sollevare l'oggetto da, da terra. Allo stesso modo possiamo fare una traslazione utilizzando eh, come sistema di vincolo non la vista né il sistema dei tasti degli assi X, Y, Z, ma utilizzando come vincolo. Il, una scelta diciamo, grafica una scelta che viene fatta al momento della traslazione eh, che viene fatta appunto eh, cliccando sul tasto centrale del mouse cerchiamo di capirlo tasto G muoviamo l'oggetto tenendo premuto il tasto centrale del mouse vengono fuori tre assi che partono dal centro dell'oggetto e che è possibile scegliere eh, muovendosi appunto con il tasto centrale del mouse premuto una volta individuato l'asse per esempio quello verticale è possibile lasciare il tasto centrale del mouse e avere ormai vincolato la trasformazione a quell'asse e quindi è possibile a questo punto per esempio definire o un numero meno oppure semplicemente facendo un clic con il tasto eh, sinistro del mouse determinare appunto la posizione G vado in verticale e clicco G scelgo l'asse rosso e premo mh, 6 e invio è chiaro che questi valori se eh, hanno un un livello di, di precisione che può essere definito, possiamo tranquillamente scrivere meno 5.23. Utilizziamo il punto per distinguere le, i decimali. Bene, quello che abbiamo detto sulla, eh, sulla traslazione è del tutto replicabile sugli altri due comandi ovvero comando ruota tasto R il tasto R ruota l'oggetto chiamato appunto rotazione dell'oggetto attorno a che cosa? attorno al centro dell'oggetto poi ci sarà eh, modo di, eh, di spiegare in un altro video quali sono le modalità che abbiamo per definire un, un perno diverso della rotazione quindi eh, la rotazione avviene attorno al centro secondo un determinato asse, che in questo caso è l'asse della visualizzazione e quindi un asse diagonale funzionale alla prospettiva. Se noi ci trovassimo per esempio in una vista laterale, tasto 3, e premiamo R, la rotazione sarà perpendicolare a quest'asse, quindi in questo caso perpendicolare all'asse rosso. Abbiamo visto che è possibile indicare appositamente quelli che sono gli assi scelti da tastiera, quindi tasto R, per esempio possiamo scrivere Z e quindi imporre l'asse Z come asse della rotazione. Allo stesso modo abbiamo visto che se clicchiamo su R e utilizziamo il tasto centrale del mouse, possiamo scegliere l'asse che vogliamo utilizzare. Una volta scelto, col tasto centrale del mouse, possiamo rilasciare il tasto e continuare la rotazione. Chiaramente in questo caso possiamo o fare un clic col mouse fino a che eh, una volta individuata la posizione del nostro oggetto, la posizione ottimale del nostro oggetto, oppure se vogliamo possiamo indicare un angolo, quindi digitando 45 per esempio, gradi indicare l'angolo della rotazione applicata. Quindi come vediamo il sistema eh, della, del vincolo della, della trasformazione, sia essa traslazione o rotazione, è lo stesso utilizzando o la vista, quindi utilizzando sostanzialmente la perpendicolare, eh, la, la, la direzione della visuale sostanzialmente, quindi la perpendicolare al piano, stiamo visualizzando piuttosto che un sistema di eh, vincolo degli assi fatto o da tastiera o da tasto centrale del mouse abbiamo lasciato per ultimo il comando scala, il comando scala si chiama con la lettera S e anche in questo caso eh, il, il sistema funziona nello stesso modo quindi per esempio è possibile intanto definire una scalatura, per esempio se diamo 2 abbiamo raddoppiato l'oggetto e premiamo invio è anche possibile dare fattori diversi alle tre direzioni dell'oggetto, quindi possiamo premere per esempio 2 sulle x 1 sulle y e 1 sulle z quindi avendo so modificato solamente uno degli assi invio chiaramente questo è possibile farlo anche eh, per esempio vincolando la trasformazione solo a uno degli assi quindi una volta premuta la S possiamo cliccare su per esempio Z e scrivere punto .05 no, punto .5 .05 sarebbe eh, un ventesimo punto .5 ovvero la metà invio e questa stessa cosa chiaramente si può fare non solo cliccando sulla tastiera quindi digitando eh, in questo caso la Z ma utilizzando il tasto centrale del mouse, quindi S, tasto centrale del mouse, cerchiamo la direzione che vogliamo utilizzare per la nostra trasformazione e a quel punto possiamo eh, scalare l'oggetto solo su un asse o cliccando col tasto sinistro del mouse per determinare una un determinato fattore o digitando per esempio quattro volte su quell'asse. Come abbiamo già visto nella traslazione, è possibile eh, vincolare ad un piano la trasformazione, non a un asse. E Quindi se clicchiamo su S e poi clicchiamo su Shift Z, abbiamo vincolato la trasformazione al, al piano XY, escludendo la Z dalla trasformazione.